I segreti dei Rainbow Friends, vediamo subito Book and Quiller, allora qua c'è un libro Se i segreti vorrai trovare un lago azzurro dovrai attraversare, cosa? Sto capendo bene, cioè praticamente dovrei attraversare un lago azzurro che immagino sia questo Ed effettivamente qua c'è una barca, però dove lo attraverso scusatemi? Ah guardate là c'è una cesta, allora vediamo un attimo subito questa cesta Effettivamente sono veramente curioso di capire di cosa si tratta allora, un altro di questi libri. La caccia al segreto stai facendo. Sarai un carattere concreto. È un posto frenetico. Stai vedendo. Non sto capendo niente. Che caspita vuol dire questa cosa? Un posto frenetico. Non... Che cavolo vuol dire? Ma che caspita. Raga, non sto capendo. Ma che caspita si sta vedendo lì? Ok, no, scusate un attimo. Ma eh, non ho mai visto una cosa di questo tipo. Ma che cavolo è? No, no, fermi un attimo. Fermi un attimo. Ma che. Oh no, sono uscito dalla barca. Veloce, più veloce, subito barca. Non sto capendo... Ma che... Caspita, raga, sta roba. Non sto capendo niente. Oh! Oh mio Dio! No, vabbè. Questo è pazzesco, raga. Ma che figata. Cioè, no, non so se dire che è una figata oppure una cosa spaventosa. Cerca il buco Dunis, veloce. Hai poco tempo. Che cosa vuol dire che ho poco tempo? Perché ho poco tempo? Allora, eh, dovrei cercare il buco. Cioè, eh, non sto capendo. Oh! Che cavolo? No, no, no, no. Oh, eh. aspetta, qua c'è una chest. Ma che cavolo... Oh mio dio. Oh dio, via, via, via, via, via. Ma che cos'è? Ha ragione che è troppo tardi. Troppo tardi... No, no, no, raga. Qua ci muoio. Qua ci muoio se non sto attento. Ci stramuoio. Ci stramuio. Ci stramuio. Aiuto, allora, bisogna attaccare eh, Fred. Madonna, ha ancora un sacco di vita. Vedete? Là sopra. Aia... Raga, a me fa male. A me sta facendo molto male. Ancora 73 di vita. Io lo sto cercando di colpire. Però è veramente difficile perché non si sta muovendo. Io... Ancora 41. Sta diminuendo è po poco a poco ma sta diminuendo non vi preoccupate che qua adesso ce la sto per fare manca poco manca poco è morto bene oddio per fortuna allora scappiamocene immediatamente da qui prima che respawni sto pazzo psicopatico perché sti qua rispawnano, purtroppo quindi praticamente mi sta dicendo che ci manca veramente poco prima che il tempo finisca e prima che mi ammazzino tutti quanti immagino ovviamente. Bene, Allora andiamo Più velocemente possibile A trovare sto cavolo di buco Che io non sto capendo Forse questo intende Ma raga cioè, no, Allora Però è un po' troppo dispersivo Perché Cioè sto mondo di Minecraft È enorme no? Non posso Capire dove cavolo è sto buco È questo? No Ovviamente no Certo oh, È lì Aspetta aspetta Cos'è? Eh sì è questo forse Allora tecnicamente Questa è una porta Oh mio dio di nuovo Oh mio dio Ma che Cavolo è sta roba ma che diavolo è? Oh mio Dio! Continua, ma che cosa vuol dire continua? Iscrivetevi al canale per non perdervi il continuo. Assurdo.